Sogni d'oro, materassi qualità Permaflex, a Pergine Valsugana. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 24 settembre, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Franco Ianeselli si è insediato ufficialmente nelle ultime ore come primo cittadino della città capoluogo e c'è da dire che già impazza quello che noi giornalisti definiamo il Toto Giunta dobbiamo anche ricordare che proprio nella giornata di oggi parte il Festival dell'Economia in una versione del tutto inedita perché sarà una versione praticamente completamente online ne parleremo diffusamente tra poco avremo ospite in studio il rettore dell'Università di Trento Paolo Collini ma come tutti i giovedì mattina lo avete già intravisto c'è cioè qui accanto a me il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta buongiorno buongiorno buongiorno Marco e anche a chi ci ascolta come tutti i giovedì vogliamo commentare e offrirvi la prima pagina e anche, perché no, le pagine interne del settimanale diocesano che abbiamo anche... Qui con noi e che il direttore ha in mano in questo momento. Ecco lì la prima pagina, ve l'abbiamo mostrata anche in anteprima in rassegna stampa questa mattina. Chiaramente in apertura c'è un Franco Ianeselli sorridente che dall'alto guarda Piazza Duomo, la mia città dell'incontro. È questo proprio il titolo che avete scelto Diego? Sì, ci sembrava un titolo adeguato anche alle proporzioni del successo di Iannisa Elly che è passato al, al primo turno e non era eh, scontato e che sottolinea poi questa dimensione della città accogliente, della città eh, plurale che è poi stato il filo conduttore delle sue eh, dichiarazioni del dopo voto ma anche della sua campagna elettorale. Ecco, dietro a ogni copertina si nasconde qualche retroscena un po' lo sfizio ecco, della nostra redazione ma soprattutto del nostro fotografo Gianni Zotta e di avere un'immagine che sia esclusiva e quindi dobbiamo ringraziare anche la segreteria del nuovo sindaco che ci ha concesso appunto di eh, portarlo in un luogo eh, che si affaccia su, su Piazza Duomo, un ambiente abbastanza esclusivo e possiamo offrire ai nostri eh, lettori ecco, questa foto che è anche piuttosto curiosa di un sindaco quasi che scopre eh, la piazza che è poi il salotto ma anche il cuore storico della città. Devo dire che come l'ho vista questa mattina questa immagine, ho visto immediatamente che lì la firma era di Gianni Zotta, perché si vede chiaramente insomma, no? la particolarità proprio di quell'immagine. Dov'è che eravate esattamente? Posso chiedervelo? <ride> eh beh, questo è appunto uno scoop. Eh, questa è un'abitazione privata eh, di una nostra lettrice eh, che in queste importanti occasioni ci concede questa sorta di appunto, affaccio esclusivo sulla piazza. Poi un altro retroscena è che purtroppo la fontana del Nettuno appare ingabbiata e protetta dai teloni, e qui dobbiamo ringraziare i nostri grafici che hanno realizzato questa uh, sorta appunto di, di copertura in cui abbiamo inserito poi il nostro sommario. Ecco sono eh, elementi così che fanno parte del, del retroscena giornalistico, mi piace anche così renderne conto perché si vede quanto poi il giornale non è fatto solo da chi lo scrive ma anche dai fotografi dai grafici, è sempre un giornale da vedere prima ancora che da leggere. Ecco, secondo te che tipo di sindaco sarà? Che sindaco sarà Franco Ianeselli, Diego? Ma sicuramente un, un amministratore nuovo, eh, perché intanto è abbastanza raro che chi viene da un'esperienza sindacale e poi accetti di passare dalla parte della governance no? e già questo è un elemento, quindi una persona che conosce il mondo del lavoro, e sappiamo quanti sindacalisti poi si portino dentro questa dimensione anche eh, giustamente rivendicativa di un'equità sociale che poi è sinonimo di sindacato. Nello stesso tempo è una persona eh, colta, preparata, una laurea in sociologia, anche una eh, un interesse intellettuale piuttosto vario, anche eh, una volontà di lasciarsi contaminare da altre culture, da altre eh, sensibilità. E quindi uh, un amministratore non intellettuale, e penso anche pragmatico, che eh, insomma è stato forse anche cambiato dalla sua città da questi anni appunto di attività pre-politica che eh, poi hanno trovato un punto d'incontro nella scelta di varie eh, forze politiche che hanno trovato pescato in lui quel nome che probabilmente invece il centrodestra non è riuscito a individuare e che questo può essere anche uno, è sicuramente uno dei motivi del risultato che è sicuramente più ridotto rispetto a quello che sarebbe stata la, la, la, la, la somma delle varie forze del centrodestra che invece si sono presentate divise. Dicevo prima in apertura che impazza il Toto Giunta, che lo sappiamo appassiona noi giornalisti, ma appassiona tanto anche i lettori. Secondo te che tipo di giunta sarà quella di Ianeselli? Ma Intanto il numero degli assessori, che sappiamo può essere variabile, no? dalla giunta 8 o la giunta eh, a 9, Ianeselli ha già detto che sarà una giunta 8, 4... Uh, uomini e quattro uh, donne, ehm, ehm, probabilmente alcune caselle anche dalle prime dichiarazioni eh, sembrano eh, andare alle assessore che eh, sono state premiate anche dal, dal voto di eh, preferenza, eh, sul resto ci sarà in inevitabile insomma, la necessità di eh, dare visibilità ma non solo, anche responsabilità più che visibilità alle forze della coalizione, quindi alcuni nomi sono eh, scontati, eh, immagino però che il sindaco almeno su una poltrona o due vorrà eh, regalarci anche qualche nome nuovo, vedremo. Vedremo e per il posto di Presidente del Consiglio Comunale si parla appunto della figura di Paolo Piccoli, ecco. Sì, è una previsione anche questa piuttosto facile perché mh, quella di Presidente del Consiglio è, una, uh, è un ruolo, un incarico istituzionale che insomma, generalmente è riservato a chi abbia anche non solo competenze giuridiche ma anche delle riconosciute uh, doti di mediazione ma anche di esperienza uh, politica e sicuramente da, da studioso anche del movimento cattolico politico trentino, Paolo Piccoli ha queste, queste, queste caratteristiche, quindi immagino che ehm, questo sarà anche un, un riconoscimento del buon risultato della lista Insieme per Trento, la lista del sindaco che ha anche eh, reso evidente come, insomma, Ianesa gode di una simpatia politica che va al di là di un'appartenenza eh, ad un partito, ecco. quindi questo è stato sicuramente un altro motivo del suo, della sua affermazione personale. Io adesso vorrei riflettere su quello che è il tuo editoriale di questa mattina che i lettori trovano su Vita Trentina, i comuni rinnovati scrivi ora non siano più generativi, che cosa intendi con questo? Sì, ho cercato di, di lanciare e di introdurre un concetto che si sta, sta venendo avanti insomma, nel mondo... Eh, della valutazione delle amministrazioni pubbliche, che è quello appunto dell'indice di generatività, dove eh, in pratica non si va a valutare la capacità, la buona politica soltanto in base al PIL, alla capacità di produrre, ma eh, dalla capacità di eh, creare un impatto sociale e comunitario con le scelte che si fanno. Quindi, anche le scelte nell'innovazione strategica, le scelte in campo eh, economico vengono valutate sulla base della loro eh, capacità di attrarre coinvolgimento delle persone, del volontariato, del privato sociale e dei corpi intermedi. C'è alcuni studi econometrici che eh, tra l'altro escono ogni anno con, da qualche tempo insomma con una classifica proprio sul ben vivere è definita in cui questo indice di generatività eh, appare anche misurato ecco sappiamo almeno l'anno scorso che ad esempio Trento si trovava in buone posizioni però eh, questo è un invito che noi possiamo fare anche alle amministrazioni più piccole cioè, non, non ci interessa solo il comune ricco quello può dipendere eh, anche dalle possibilità del proprio territorio ma la vera ricchezza è quella di creare un comune coeso, un comune attento alle fasce eh, svantaggiate, un comune in cui la intergenerazionalità eh, si, si gioca e si sviluppa con, con efficacia. Da questo punto di vista nell'editoriale scrivo che la conferma di alcuni sindaci uscenti va letta anche come un apprezzamento probabilmente di questi aspetti, cioè della capacità del sindaco e della sua giunta probabilmente anche dei consiglieri, anche di quelli di minoranza, di creare un'amministrazione nei paesi piccoli, questo è sicuramente più facile che in quelli grandi, in cui vivere sia piacevole, sia stimolante e, e alcune, in alcune realtà è così, diciamocelo. Accanto al tuo editoriale ricordate ovviamente la giornata del migrante del 27 settembre. Sì, è voluta da Papa Francesco che ha anche ridenominato questa giornata chiamandola del migrante e del rifugiato. Eh, a Trento ci sarà una mostra promossa dalla diocesi in Piazza Fiera con dei pannelli sull'edificio eh, della Curia e mh, attraverso Roberto Calzà che è il referente della Caritas spieghiamo questa giornata che quest'anno copre un po' anche l'assenza della festa dei popoli per ovvi motivi. In questi giorni c'è anche, oltre al Festival dell'Economia che abbiamo nominato prima anche in apertura, e ne parleremo dopo con il rettore, e in questi giorni c'è anche Religion Today. Sì, questa rassegna cinematografica che sta crescendo ulteriormente anche grazie alla nuova direzione, molti film in arrivo, molti richiami all'attualità, ci sarà un omaggio a Sergio Zavoli col suo documentario Clausura, anche a Degno Morricone, eh, anche questa una proposta culturale eh, originale di cui la nostra città deve essere eh, orgogliosa. Voi vi occupate chiaramente delle elezioni che hanno coinvolto i 156 comuni trentini, date anche all'interno di Vita Trentina un po' tutti i risultati, non dimentichiamoci però che siamo andati a votare anche per il referendum, lo sappiamo, ha vinto il sì anche se forse in Trentino quel sì non è stato così marcato come a livello nazionale. Sì certo questo hai detto bene è un tratto un po' distintivo, eh, come dice il nostro politologo eh, Paolo Pombeni che scrive da 40 anni su Ita Trentina e è che è anche uno degli opinionisti più ascoltati nel mondo cattolico si va forse esaurendo una certa spinta antipolitica e populista che si era manifestata negli anni scorsi soprattutto stando anche alle ultime elezioni visti i risultati del 5 Stelle e anche un certo, certo arretramento eh, della Lega nell'opinione pubblica comunque una, uno snellimento, uno sfoltimento insomma, della, della, della squadra parlamentare, della compagine parlamentare era eh, doveroso Penso che tutti comunque fossero eh, responsabili, che non basterà questo, eh, la conferma di questo passaggio deciso dal Parlamento per risolvere alcune eh, anomalie, alcune eh, strutturali difficoltà del nostro sistema istituzionale che richiede una riforma alla quale insomma, i partiti dovranno mettere mano. Per concludere la nostra chiacchierata, un richiamo a quello che voi definite un po' uno dei temi della settimana, ossia l'accoglienza che parte dai ponti simbolici. Ecco, è un'altra iniziativa di questa settimana, è ricchissima, è la settimana dell'accoglienza. Il CNCA, il coordinamento delle comunità d'accoglienza, ha predisposto un programma molto diffuso, molto capillare, che sfrutta i ponti come luoghi eh, simbolici, eh, dedichiamo due pagine a questo evento, ma anche nei numeri scorsi abbiamo fatto un cammino di preparazione con i giovani. Eh, tro troveranno i lettori il programma su eh, Vita Trentina e la prossima settimana sicuramente avremo eh, i riflessi di questa di questa iniziativa che dimostra insomma come il tessuto comunitario eh, del Trentino sia molto, molto, ancora molto vivace, molto attento ed è merito del coordinamento, quello di attivare dal basso una manifestazione così capillare. Io ringrazio molto Diego Andreata Grazie che è il direttore di Vita Trentina per il punto di vista che ci porta tutti i giovedì e per la mano concreta che ci dà proprio ad interpretare quello che accade nel nostro Trentino, sul nostro territorio. Grazie Diego. Grazie a te e buona giornata. Ed ora parliamo del Festival dell'Economia, lo dicevo anche prima in apertura, oggi viene inaugurato un Festival dell'Economia veramente del tutto particolare perché sarà un'edizione online causa pandemia.